Eccoci, benvenuti. Senti cosa è cambiato soprattutto negli ultimi anni nel modello di affiliazione frame? Perché ha qualcosa da insegnare, insomma, sul mercato del franchising? Ti, ti ringrazio. Um, allora, il modello se per sé di frame, dell'affiliazione frame, non è cambiato. Quello che è, quindi è rimasto un franchising tutto sommato leggero, tutto sommato libero, quindi nessuna fit d'ingresso, eh, una royalty mensile chiara che è quella senza ulteriori eh, costi o, o altro eh, e soprattutto c'è questo, questo diciamo, modello Netflix litteram se vuoi eh, per cui l'affiliato può decidere di uscire eh, dalla rete senza nessun dramma sostanzialmente quindi dal giorno dopo può continuare a svolgere la sua attività con un altro marchio senza alcun problema, eh, non ci sono penali da pagare, basta semplicemente una, un avviso di con 60 giorni sei fuori, punto, nessuna penale, nessun, nessun problema. È una... si, si sta insieme per piacere, insomma, non per contratto o per obbligo. Si sta insieme per, per piacere, si, si sta insieme se le cose funzionano eh, e questo modello non è cambiato. Quello che è cambiato è che l'azienda negli ultimi 6-7 anni eh, si è resa conto, eh, facendo L'attività di franchisor e quindi studiando il mercato per anticipare i trend del futuro sostanzialmente eh, si è resa conto che il, il mercato stava, stava cambiando e stava cambiando in maniera repentina e ha incominciato a ristudiare il proprio metodo operativo e, e ha cambiato quindi da circa due anni e mezzo la sua offerta nei confronti degli affiliati, un'offerta che è stata sempre. È, diciamo, basata sulla tecnologia, l'MLS, quindi Fream è stata spesso confusa, il, il market è stato spesso confuso con l'MLS, eh, Frame, se non funziona l'MLS non funziona Freem. No, eh, sono, sono assolutamente, assolutamente due cose diverse, il, il gruppo ha cercato sempre negli anni di, di distinguere no? le, le due cose, dare un nome... Altro al, all'MLS che, che porta avanti. Replat, e, MLS, come oggi si chiama Agent 3, ma comunque Relax, l'ex Ray E quindi è l'offerta che è cambiata. Dicevo, nel senso che c'è un, una rinnovata attenzione su questo metodo operativo eh, che sta portando dei super risultati alle nostre agenzie dirette. Eh, che negli ultimi anni sono cresciute sia in termini di risorse umane all'interno delle, delle agenzie sia in termini di, di fatturato, quindi abbiamo qui l'agenzia di Milano che eh, l'altro anno ha portato mi pare un milione e quattro di fatturato e quest'anno credo sia agisce su 1,6, e, sei, e sette, Raffaele mi fa quasi due dalla regia, ma <ride> è un, è un, sono risultati importanti per delle agenzie immobiliari quindi ti dico, è cambiata l'offerta in questo senso, nel senso che c'è tanta tecnologia dentro, c'è tanta attenzione alla professione e c'è tanta attenzione al come si fanno le cose e ha un metodo che non è di facile applicazione, perché deve, deve risuonare con il progetto che stai portando avanti e non si ah, applica dalla sera dalle. alla mattina, e... però prima dei eh, consulenti che ti permettono di mettere a terra i fondamenti del metodo. Anche delle agenzie dirette è un esempio verso le potenze e degli affiliati. Assolutamente. posti di poter mettere a terra un metodo e farlo funzionare Assolutamente. in prima persona. Adesso faccio la figura del fan dell'azienda dell per cui lavoro, però in realtà ho apprezzato tantissimo il fatto che per 4-5 anni, forse qualcosa di più, si sia studiato questo, questo metodo rinnovato e applicato all'interno de, delle agenzie dirette. No? e solo dopo aver commesso errori e via dicendo e aver portato risultati, solo dopo i risultati abbiamo deciso di portarlo alla rete. Quindi è stato un lavoro lungo e, e insomma solo negli ultimi due anni abbiamo cominciato a parlarne alla rete, a, a distribuire il manuale operativo nuovo, abbiamo messo eh, questo, questo videometodo, metodo no? per cui come fanno gli ordini professionali, c'è un, una sequenza di video che, che l'affiliato può vedere, l'affiliato e i suoi collaboratori possono vedere per ottenere poi il certificato, l'attestato eh, di, di, di, di aver seguito, diciamo, almeno tutti i, i principali fondamenti del metodo, ok? Quindi eh, c'è un, un autoapprendimento all'inizio che puoi fare da solo, poi, poi sei seguito dal manager, sei seguito dalla formazione che facciamo ogni mese in aula e online per, appunto, cercare di portarti a mettere a terra questo questi insegnamenti, diciamo così, o comunque queste questi, questi attività e questo modo operativo. Senti, il segreto per creare una distinzione dalla concorrenza, qual è il segreto di FRIM? Il segreto di FRIM? Ehm, allora, oggi distinguersi sul mercato, cioè, è sempre stato, ma oggi in particolare con il mondo così connesso, eh, in cui tutto viene cercato online, eh, <ride> tutto viene recensito online, e... Eh, Devi, devi distinguerti dalla concorrenza, devi... un tempo forse ti distingueva solo il marchio, oggi il cliente, sia che il cliente dell'agenzia immobiliare, sia il nostro cliente, quindi l'affiliato, eh, certamente vuole qualcosa di più, eh, vuole qualcosa di più a cui appigliarsi per prendere una decisione, sì, ok, decido di lavorare in questo modo, decido di mettermi un marchio sulla testa. Eh, il segreto di film non credo neanche che sia un segreto, cioè nel senso l'azienda che rappresento ritiene fondamentale credere in quello che si fa e studiare effettivamente quali sono que quelle cose che ti distinguono dagli altri. Ok? E nel momento in cui le hai individuate, ne devi parlare, ne devi comunicare, per questo oggi. Eh, ci tenevo a fare quel passaggio eh, precedente sul metodo, perché sicuramente il nostro metodo è un elemento differenziante sul mercato rispetto a, ad altri competitor, come ovviamente lo è il nostro bench. È un frame e non un franchising, voglio dire. Anche perché è molto più bello frame, diciamo, cioè, come, come, come, come marchio da utilizzare. Assolutamente. Senti, ma invece il, il metodo è una delle chiavi della fedelizzazione delle, degli affiliati. La tecnologia invece, che, che ruolo ha? Perché io so che tu sei un esperto appassionato come me di tecnologia, per cui parliamo un po' la stessa lingua e spesso ci siamo trovati a confrontarci su aspetti molto importanti di, questi, di questo aspetto. Allora, sì, il metodo è certamente un, um, un modo per fidelizzare, non è un modo comodo per fidelizzare, non è un modo semplice per fidelizzare, perché lo diventa in un secondo momento comodo e semplice, perché all'inizio cambiare il metodo operativo di un'agenzia immobiliare non è facile, incontri come puoi immaginare tante remore, no? E, e questa è una scelta anche di, di target che noi facciamo su, sui nuovi affiliati che, che, che decidono di, di cominciare a lavorare con noi. E la tecnologia è un elemento di, um, eh, di, di, di fidelizzazione nella misura in cui la tecnologia ti permette di fare n cose, ti permette di essere presente eh, con il tuo affiliato nel momento in cui l'affiliato ha, ha la necessità. Okay? Eh, ti permette di portare determinati servizi, come per esempio la formazione, che onestamente, nonostante la tecnologia fosse presente, ma prima della pandemia, FRIM organizzava, non so, 220 eventi tra formazione, aperitivi della collaborazione, riunioni d'aria con gli affiliati in, in tutta Italia, cioè, o, o meglio, nelle zone in cui abbiamo le nostre agenzie. E mh, oggi affrontiamo tutto il processo in maniera diversa e forse abbiamo più contatti con gli affiliati, perché riusciamo a fare eh, video call con loro eh, sia, sia noi della sede, cioè diciamo, io e i miei colleghi dei cosiddetti servizi, no? eh, riusciamo a essere più vicini anche noi ai nostri clienti, ovviamente gli area manager e i consulenti che li seguono sul territorio riescono ad avere una, una presenza diversa. E poi chiaramente tutto quello che è... Eh, Tecnologia applicata all'operatività dell'agente immobiliare. Ora tu sai quanto io tengo a quella, a quella parte ti ringrazio per, per l'esperto prima eh, eh, l'aggettivo che hai usato um, stiamo facendo un passaggio importante eh, di cui mi sono preso grossa parte di responsabilità quindi spero di aver, di aver fatto eh, anzi sono sicuro di aver fatto la scelta giusta e stiamo portando tutti i nostri sistemi tutte le nostre infrastrutture su Google questo ci permetterà di, essere, eh, di trattare i dati in maniera differente e di offrire un servizio oggettivamente migliore, perché forse meglio di Google c'è molto poco, non uh, so, Beh. Apple, Amazon, insomma parliamo di, eh, di multinazionali importanti che governano il mondo, e, e riusciremo a portare ecco, anche i servizi di Google. Quindi, ecco, il, il nostro affiliato con uh, le mail www.chioccioafrim.com potrà avere anche determinati servizi di Google, il Drive con uh, cer una certa capacità di giga per uh, i documenti legati eh, no, all'Agenzia, alla gestione degli Immobili. Um, tutti i dati che passano in MLS possono essere, potranno essere, um, Analizzati tramite Google Data Studio e, e rappresentati con Looker Studio, quindi anche il nostro MLS sarà molto più un CRM che darà contezza all'agente immobiliare di quello che effettivamente sta facendo, sta producendo e di quello che saranno producendo i suoi, eh, i suoi collaboratori. Quindi non solo funzioni basiche della, della piattaforma Google, ma qualcosa anche di più evoluto? O qualcosa di più evoluto, senza esagerare, diciamo così, perché poi comunque il nostro target, l'agente immobiliare, vuole sì, i dati e qui coraggine se sbaglio, ma vuole anche una certa velocità. Cioè eh, apro, faccio il login, vedo, ok, tot telefonate, tot appuntamenti, tot vendite, sto semplificando chiaramente, eh, tot acquisizioni, quello voglio sapere. Non voglio forse troppe comparazioni, troppi click, eh, troppe variabili che devo... Ecco, Quindi sicuramente all'inizio cercheremo di eh, avere un progetto il più streamlined, scusa l'inglese, è accessibile possibile, quindi più eh, esile, ecco. La tecnologia eh, deve essere utile, fruibile, Assolutamente, assolutamente, anche Questa perché è... una cosa che, che ho detto spesso in, agenzie, in, in azienda, e forse ne ho parlato anche con te, è che, porca miseria, nel no nella nostra piattaforma abbiamo tantissimi dati, tantissimi dati negli anni, eppure ce li giochiamo. Non bene come dovremmo, invece secondo me con questi strumenti che facilitano anche il nostro sviluppo potremmo essere ancora più vicini agli agenti immobiliari in quel senso che ti dicevo. Senti, eh, qual è il profilo dell'affiliato frame ideale o comunque il target che, eh, a cui puntate per, per l'affiliazione? Allora, eh, con questi cambiamenti che ti ho, che ti ho raccontato, forse l'ho anche accennato abbiamo oggettivamente anche cambiato il nostro target uh -huh. nel senso che oggi andiamo a cercare un affiliato che è sì sempre un imprenditore, prima di tutto eh, un imprenditore che deve essere sicuro di sposare il nostro marchio, cioè e quindi di capire che eh, il, il valore della sua professionalità della sua specializzazione del suo modo di fare le cose eh, deve essere ingigantito, deve essere amplificato dal nostro marchio ma non messo in ombra ok? Quindi il nostro marchio in qualche modo deve essere un amplificatore ok? In questo senso a noi piace dire che il nostro metodo è eh, sostenibile ed è applicabile a qualsiasi tipo di agenzia no? Perché è un metodo operativo ma si applica a qualsiasi tipo di agenzia immobiliare e a qualsiasi tipo di specializzazione quell'agenzia abbia, è ovvio che è più facile per noi par parlare con chi si occupa di residenziale, questo è chiaro. E, ma certamente se sei specializzato sul, sul commerciale, o se sei specializzato sugli affitti, o sul lusso, o magari addirittura se all'interno della tua agenzia, parlo di mondo ideale, hai magari due team, uno che si occupa di residenziale, uno che si occupa di commerciale, ecco, noi sappiamo come eh, supportarti e soprattutto sappiamo come sappiamo spiegarti come raggiungere gli obiettivi che tu vuoi quindi per rispondere alla tua domanda eh, cerchiamo un imprenditore che eh, sappia riconoscere il suo valore sappia riconoscere il valore di free ma sia disposto a fare posto all'interno della sua attività eh, a al nostro modo di intendere l'immobiliare ok e quindi a condividere con noi il suo progetto e eh, i suoi obiettivi perché Frim è in grado di, di, di spiegare a, a lui o a lei e al, al loro team come raggiungere quegli obiettivi anche perché non, non è detto che siano per tutti gli stessi ci sono anche i numeri c'è chi preferisce non dico mantenere un profilo basso ma preferisce dare qualità Seguire un certo numero di immobili senza esagerare, avere un team ridotto anziché un team eccessivamente grande che diventa anche difficile da gestire, per cui sono profili diversi. È esattamente la cosa su cui che abbiamo studiato e su cui abbiamo sbattuto la testa, nel senso che all'inizio del, del lavoro su questo metodo rinnovato, che, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che penso farebbero più o meno tutti, abbiamo puntato sulla produzione, vogliamo guadagnare. Esatto. Ci siamo resi conto però che eh, non guadagni se non sai chi sei, se non sai cosa vuoi, se non sai perché lo fai, se non sai a, a differenza di chi lo fai. Uh, e non guadagni se non condividi il tuo progetto con qualcuno. E questo qualcuno però chi è? Come lo trovi? E quindi devi saper reclutare, anche se, anche se dovessi reclutare una persona un segretario, una segretaria, una coordinatrice devi comunque trovare la persona giusta per il tuo progetto no? e questo è stato un passaggio fondamentale um, non è banale saper scegliere una persona no, per colloqui, per cui per anche questo aiuta nella formazione che dovrebbe dare un franchisor e anche il, il coinvolgimento di persone quest'anno che... assolutamente, scusami eh, quest'anno abbiamo fatto dei corsi bellissimi, secondo me mm. Di reclutamento di risorse umane. E oggettivamente parliamo con delle persone che sono un altro mestiere. Cioè l'agente immobiliare deve acquisire semplifico: acquisire e vendere immobili. In realtà, in realtà deve gestire il cliente, okay. gestire le relazioni soprattutto. Esatto. Quindi l'immobile non dovrebbe in realtà centrarci in nulla, ma ok. Um... E ci, ci siamo resi conto che Condividere quel know-how così particolare che non appartiene al nostro mondo, al nostro mercato immobiliare, apre scenari. E come dici tu, eh, è quasi impossibile trovare l'agente immobiliare che dice io voglio il mio obiettivo è guadagnare un milione di euro. Anzi, forse l'obiettivo così del milione di euro forse lo spaventa quasi, no? mentre invece sedendo la persona, facendolo ragionare sul suo progetto e dicendo ok, l'anno scorso quanto hai fatto? 100? Ok. Vuoi rifare 100 quest'anno? Non c'è problema. Vuoi fare 120? Vuoi fare 130? Se mi dicesse voglio fare 300, gli direi forse ci dobbiamo arrivare per, per step, claro, certo. ok? E in questo senso il, il metodo è, è, è scalabile, ma la cosa bella di questo metodo è che ti, ti sa guidare nel fare i 100.000 euro e poi guidare nel fare i 150, i 250, i 500, il milione. Il mil... Ok? È una rivoluzione questa, nell'ambito del franchising, dove si pensa solo a dare servizi per aumentare il fatturato. È un... Almeno è nata così, e io sono nato nel franchising, per cui era quello l'obiettivo principale. M Mi piace che tu la veda così, la vedo anch'io così, e... ma al contempo capisco che non è facile, perché... Non è facile, cioè, a frame piace fare le cose difficili, l'MLS, ok, in Italia, e, e, e l'applicazione di questo metodo, la diffusione di questo metodo, non è semplice, perché come, come ti ho raccontato, no? eh, in qualche modo vengo da te, o tu vieni da me, e ci dobbiamo trovare, e dobbiamo essere entrambi disposti a capirci, a cap noi a capire che tipo di progetto quel possibile affiliato vuole portare avanti, e quell'affidato deve capire, come ti ho detto, di far posto alla nostra operatività, se no son, rimangono parole, no? Esatto. E c'è un'ultima cosa che ti dico, poi eh, forse, non so se siamo nei tempi, ehm, ci siamo resi conto che, ehm, come ti posso dire, ehm, la fame viene mangiando. <ride> Okay. L'appetito sì, soprattutto. Es esatto. Quindi eh, abbiamo visto e, e, e toc toccato con mano agenzie, soprattutto con le dirette, che hanno cominciato piccole e poi rendendosene conto, ed è quella la cosa bella, non oddio che è successo, ma rendendosene conto e sapendo cosa fare ogni giorno, sono arrivati obiettivi che sinceramente anche noi non, non pensavamo di, di Insomma, di, di poterli raggiungere così soprattutto su un residenziale non di lusso su un residenziale comunque normale voglio dire, no? quindi ecco sappiamo, sappiamo che funziona dimostriamo che funziona eppure incontriamo diffidenza perché? perché c'è quella fase di cambiamento che, che comunque rappresenta uno, uno scoglio no? per, per l'imprenditore soprattutto sta. nella nostra sì, l'abbiamo sempre a cui fatto così, super bene, però certo, l'abbiamo sempre fatto così: eh, essere messo un po' da parte e pensare in una maniera un po' diversa, assolutamente. assolutamente. Grazie, Giulio. Grazie a te, Max. Grazie, Grazie davvero.